Era una volta una bambina che non poteva uscire di casa. L'unico modo che aveva escogitato per assaporare il mondo era aprire la finestra. Puntualmente, appena spuntava la luna, lei si affacciava. Finché una sera, dal cornicione, salì un buffissimo gattino bianco. Da allora viaggiano insieme alla scoperta di nuovi mondi.